Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Vediamo il bentornati a Super Paper Mario di Origami King Uh figo Cosa? Come gestiscono i dati qui Ok Nella scorsa parte abbiamo visto che il re Olly è cattivo uh. uh E sta trasformando tutto il mondo in origami Quindi noi uh, dobbiamo fermarlo Ah cacchio di nuovo Tanto metti lo intero. Eh uh, Sì Bene, quindi abbiamo scoperto che abbiamo tanti poteri tipo le grasse mani. voglio mm -hmm. dire le, gli artimagni. Gli artimagni. <ride> e poi possiamo lanciare dei confetti. C'è qualcuno? qualcuno? No. Ah sì è vero. Uh, quando, non abbiamo, non è ab nessuno. quando abbiamo. finito la. la registrazione siamo rimasti fermi per un po' perché dobbiamo pubblicare il video e robe del genere nel gioco. E' apparso il nome di questa foresta E si chiama Bosco bisbiglio E questo giustifica questa, queste ah. cose che sta succedendo Assomiglia un po' al nonno fusto Cosa? Non lo so Che li okay, lascia aperte Ah in effetti è inutile i uh, con confetti con... Però. Beh veramente sì, Non vedi che si è già svuotato il sacco per prima E comunque ci sono ovunque questi cosi ah, It. Quelli sono gli arti magli Troppi poteri a Mario in questo Beh, gioco Ma neanche tanto it. a tutti i confetti Credo che i confetti siano l'equivalente. Oddio. Oh mio dio. Ah, un sacco di monete. Bene. Bene. Siamo già ricchi, possiamo comprare tutti gli item. Sì, del no, no, non siamo ricchi di confetti. Ok, una cosa che probabilmente è sicura è che dovremmo coprire tutti i buchi per il 100%. timoni di carta. Vedi cosa che le hai, hai già finiti coriandoli. Cos hai cosa hai detto? detto? ho detto che praticamente molto probabilmente servirà a coprire tutti i buchi per uh, completare il livello sì, al 100% sì, eh, l'hanno mostrato nel trailer per completare un livello al 100% serve quindi così, aspettatevi, aspettatevi a non essere al 100% no dai uh, cercheremo di farlo solo che come Paper Mario Super Paper Mario quello lì che abbiamo fatto già um, probabilmente uh, potremmo pure abbandonare il fatto che sia al 100% Però per Ma noi cercheremo di farlo noi il più completo possibile che, tutto quello che possiamo Um, probabilmente quelle spine sono... No, non penso Fanno male, soltanto che ho paura Saltaci sopra, tanto non fanno. Okay, niente Ok, 5 danni, oddio Beh, che ne hai 50 di vita alla fine Basta, basta, quanti ne tiri che suoti il sacco Ah, non si possono raccogliere quelli inutilizzati in Quindi in effetti avevi ragione Meglio non usarli <ride> così tanti Ok, proseguire um, Probabilmente faremo qualcos'altro per... Coprire queste cose Sì Ma non adesso mm. Ok devi andare sul cielo Non cerco. ti muovere così tanto Che potresti fare qualcosa di pericoloso Non importa Sali Sali Sali Tira Ah tira Ok Oh Good Tira Secondo, secondo, secondo te, se te è la è? tira Certo che la tira Se wow. la tira Se la tira Ha detto No ha detto Secondo te la tira ne ho un sentimento che queste foglie dobbiamo girarle. Che um, cos'è questo? Ah, è un gioco di memoria. Forse. Ah, posso usare. Con quello posso usare gli oggetti. Vedi, è un gioco di ah, memoria. Ah, ok, memory. Eh, non dovevo prendere Perfetto. la stessa cosa dei. Wow. Fino. Tombola! Ah, dei eh, confetti. Ah, i confetti. confetti. Li chiameremo confetti, perché ormai eh, siamo abituati al nome in inglese. Però sono coriandoli, eh. No, signore, ha detto qualcuno. Uh, vita! Ci siamo curati, meno male. Wow, ding ding. Cosa? Lascia stare Ok uh, Poi c'è qualcos'altro qui a ah. me è quello a destra, destra. Questo è sinistra però Tutti va bene a destra <ride> <quando>. <ride> Vabbè fungo Fungo marcio Fungo in uh, Un fungo abizzito Un po', po d'acqua l'avete volerà in forma What? Ah si sì, è vero Hanno mostrato in un trailer che ci sono degli oggetti avvizziti sì. Ora puoi andare sulle spine Corri Corri corri corri sei lento, mio dio. Ok, apri. Apri. Non è tanto ormai inutile. Ehm. Um... Uh, castello di Castello Peach. Oh. di Peach. queste sono le. le dei tesori da collezione. Oh, guarda che carina. Che carino. Dovresti provare, provare a collezionarne un tempo. po', sai Mario? Anzi, perché non provi a trovarli tutti? E eh, questo fa parte del 100% dovrebbe almeno. Ma noi proviamo. Uh, vai eh. là, vai là. Ci sei andato lì? c'è un buco, oh ecco, oh mio dio altre mille monete, Bene. Um. lascia stare, prendi un po' di danno e fai il damage boost, oddio, da um. ci comunque andiamo a vedere momento. cosa c'è, oggetti uh, oggetti chiave ci dovrebbero essere, dove che vengono storate le nostre cose da collezione, no. a Bosco Bisviglio ecco cosa c'è scritto, vediamo, Todd salvati 0%, Strappi strambi, riparati, 28% strappi, Ah, sono strappi, non stappi uh, tesori, tesori da collezionare Trovati Trovati Uno su tre, probabilmente Blocchi mm, colpiti Quindi pure quello fa parte del 100% e, e va bene Ok, sì quindi gli episodi praticamente dureranno, dureranno molto di più. Perché staremo a cercare le cose sicuramente. Sì, um, e quindi i Todd salvati sono i Todd quelli che hanno. hanno sono cartocciati, ok. Eh? Vai, and vai andiamo andare a. E poi i tesori da collezione trovati. Quindi vuol dire che si trovano nei mondi. E quindi non li possiamo comprare, a quanto perché pare. Non li possiamo comprare, come le carte di Super Paper Mario. Quindi non sono come le carte di Super Paper Mario, eh, ovvio, si ma trovano tutti lì. Quindi bene, probabilmente sarà al 100%, è molto probabile a questo punto. Comunque, ti ricordo che prima si illuminava il, il sacchetto di confetti, quindi... Oddio, stava prima. Boh. Sì, um, tira anche questo, probabilmente cadrà. Aspetta. Um, e quindi probabilmente è ammazzato soltanto quando... Secondo me colpendo qualche albero cadrà un Todd tipo, un trofeo da <ride> collezione. Vabbè, stavo dicendo... Uh, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo una cosa. Non... Anzi, ah, sì, prima si illuminava il coso dei confetti, quindi probabilmente è completo soltanto quando è, è brillante. Non quando è, solo, solo quando è verde. Gira. Ah, qui non ho tirato. È ovvio. Cosa succede qui? Uh, fiore avvizzito. Allora, stavo, stavo dicendo... Uh, nei, un fiore di fuoco un po' vizzito, gli servirà dell'acqua. Ah, non l'hai detto stasera? oggetti. rendi no, non mi questo. piace leggere la descrizione? Nuovo, ok, comunque stavo dicendo, vi, prima avete visto quel fiore che, si, che era vizzito e ora è tornato normale. Probabilmente lì si, si troverà. Oddio, si ah, metterà sì, Lanciamo le radio in acqua, così sicuramente funzionano meglio di prima. Giusto? No, non dirmi che è uno degli oggetti che si usano per le battaglie. Non dirmelo. Non li voglio Struzzi Eh <ride> uh, sì, struzzi no, Non sono tanto sorpreso perché stava nei trailer Struzzi No Vai via Non ti voglio vedere E ti tira ancora Perfetto. Uh è. Uh, Alleluia Ok ora, ora abbiamo sbloccato avanti. una mm. Certo che okay, soggetto succedono cose strane qui Già dei strappi strani Così strani, Strappi strani Strappi strambi Cosa li hanno fatto di male? Strappi strambi Struzzi Strappi struzzi no, Non voglio struzzi in Piper Mario Ups eh <ride> lo sapevo Ma lo sapevo cosa? E eh. Uh Who's that? Triangolo Triangolo magico Oh Uh Una mano magna Maligna Sì, Ho detto quello che hai sentito che la mia maglia si sta incollando alla sedia per qualche motivo. Wow, confetti! È Pillolina, vuol dire un Todd? Secondo me è un seme. No, è non un toad. è un Todd. Non è un Todd l'ho colpito, seme rinsecchito. Sì, un seme. Seme de del frutto d'oro, sembra un po' secco. Si, si potrà reidratare re Probabilmente. Ho di colpirlo ancora, non si sa mai. Magari. Magari cos quei cosi che ha lasciato sopra sono, sono utili. O cadono, si sì, Ok, siamo, abbiamo ammazzato i confetti, meglio andarcene. Sei andato sul punto lì dove c'era il tronco? Che il tronco? Sì, sono salito lì con il tronco. Oh, questo ho visto in un. non in un trailer, in una recensione. Non ti dico niente. Appunto, perché hai visto le recensioni, idiota? Vai, ce l'hai già il massimo di confetti. Vai eh. avanti. Un attimo, saliamo qui. Magari sta un blocco. Ti consiglio di colpire il pavimento non credo sia utile ti consiglio di consigliare non, non voglio chiamare consiglia ma ok secondo me, secondo no di, di già neanche il primo mondo e siamo, e siamo già alla foresta degli impigli che è quella foresta che non si riesce mai a dire la foresta di paper Mario sticker star è eh, tipo, tipo quella di sticker star oppure anche quella di uh, Paper Mario 64 che devo fare? Non lo so. Uh, Secondo me devi andare dietro. Alberi. Oddio, quanti quanti confetti. devi raccogliere che c'è il pieno. Già. Confetti. Secondo confetti. me se vai dietro, mm. forse. Andiamo dietro. Oh, oh. I see, I see. Non credo serva qualcosa. Prova a saltare oltre quelle piante. Siepi. Piante. Ehm, che no. piante. Prova, prova ad andare avanti di nuovo. Qui. Nel sentiero nuovo, mm, strano eh, mm. non sembra anche a te che siamo finiti in un circolo vizioso. Sì, a volte quando le cose sembrano senza soluzione, mi prendo una pausa per mettere in ordine i miei pensieri. Uh, servi servi questo, questo dialogo? Serve oppure è soltanto un riprovero perché non ci stiamo riuscendo? No. Sì, mi piace sedermi su qualche superficie bella piatta. Possibilmente è ben illuminata. Tipo quel ceppo? Sì, è una cosa per la... cosa. Per la storia. Ehi, che va? Chi è Holly? Oh my god! You scared me! Come ho sederti sulla testa del nonno fusto? Non farmi inalvare! Ah, l'avevo pure nominato prima. Quindi sono loro i bisbigli. Già! È il venerabile anziano del bosco, mostra un po' di rispetto Ai moncello i più vecchi di te Beh, Intanto la prima ha colpito col martello e non avete detto niente Poco importa che quelli odiosi piccoli Todd Non l'abbiano ridotto in questo stato Nel nostro bosco il legno grosso è ancora lui oh, uh. I Todd sono maligni <ride> Proprio così Grazie a tutto per avermi accorto ciò Però, what? Per aver avuto la di difendermi. Ah uh, ah. Uh, uh. Ehi tu, Virgulto, torna dai tuoi amici di carta. E di loro che. Meglio tenere d'occhio il tempo. E di loro in che stato mi hanno ridotto? <ride> Quegli amici. Ho oh, malapena la forza di parlare, ma quel tanto che mi basta per insegnarti le buone maniere. Buone maniere. Manere. Però sì. che, che, si. Che non ho fusto. Diveto l'accesso ai Todd. <ride> da quando l'hanno tagliato? Non ho fusto? È un po' abbattuto. Ah, ah, ah. Ecco perché ce l'ha con voi Questi esseri di carta che tagliano alberi nel fiore dei loro anni è una vergogna <ride> Ma non ha senso La, la carta si fa Perché cavo. appunto Ah a proposito Anzi baffetto. secondo me ha senso proprio per questo Ah a proposito baffetto N Tu non te ne andrai fino a quando nonno Fusto non ti avrà dato il permesso Ok Oh you think so? <ride> pure, com pure comodo perché ci faremo compagnia per sempre per uh, ma... sempre, magari, sembra parecchio tempo Magari con un, un po' di confetti lo aggiustiamo No um, Signor Fusto, no, noi non siamo come quei cosi che ti hanno ridotto così Guarda, mio sono un origami Ah, Però Mario è comunque di carta come i Todd Eh? Hai detto origami I miei poveri occhi non sono più quelli di una volta Beh, allora suppongo che voi altri potreste essermi d'aiuto se troverete il modo di farmi recuperare la mia energia, allora potrei anche lasciarvi andare. Um, Apprezziamo come... molto la tua gentilezza, ma non sappiamo bene come farti recuperare la tua energia. Ma non importa anche se siamo di fretta, faremo comunque del nostro meglio. Se volete aiutarmi a uno fusto, allora vi lasceremo girovagare per il bosco. Alleluia. E ora probabilmente ci liberano quei cespugli. Yeah. Allora. Ah no, hanno tolto l'incantesimo. Prego ragazzi, adesso potete eh, procedere a esplorare il monte Come il monte? Ma non vi gingiate troppo d'accordo Dopotutto quello che dovete fare è recuperare il seme rinvigorente Oh, ok Quindi quel seme che abbiamo Ma ce l'abbiamo già Eh, dobbiamo soltanto. Ah, è vero, dobbiamo amacquarlo. metterlo nell'acqua eh. Pare che, modo, che sia l'unico modo per istituirlo Non ho fusto la sua energia Buona fortuna Grazie Cioè, dobbiamo creare un altro albero Dobbiamo piantare un altro albero Per una vai corteccia. Dobbiamo solo <ride> metterlo in acqua e poi tornare da loro E eh, probabilmente faranno tutto da loro Ah, e ora hanno, gli... Ora hanno gli occhi, gli alberi. Va fin arrivo? Salve. Salve. Bene, quindi nella prossima parte... Ok, scusate per il taglio. Bene, quindi nella prossima parte di Paper Mario di Origami <ride> no. King. Sto scherzando. Questa no. parte King. dura troppo poco, quindi continuiamo per un po'. E al prossimo, oh. probabilmente al prossimo ci fermeremo. Che procedi per il momento? Oh no, Mi un'impostata. Un'impostata. E sanno che non li erano ancora apparsi battaglia e non è nessun nemico Imboscata! Io non, mi, io non mi ricordo più cosa serve fare L eh, E ne è, è passato tempo da tua prima battaglia, eh, vero? Puoi dirlo forte Te lo ricorderai ancora bene come funziona il tutto tu ripassami un po' i fondamentali, dai No Mi viene più stressante di Strambik Perché in si in mettono riga. nella posizione giusta all'inizio, è stupido Allora, la situazione mi sembra familiare Dobbiamo far allineare i soldati origami, ricordi? Genio, questi guma non sembrano aspettare altro che venire messi tutti in riga. Prego, prego, prego. Veloce. Sua come da noi, metti tutti mm -hmm. uno dietro l'altro per un attacco in salto. Ok, ok, prendilo, lo trascini e tac. Guarda, c'è pure perso la mano. È ottimo, li hai posizionati, Mario. Riesci a le prossime battaglie? Cavallo, ok, usa il salto secondo te con una formazione come questa quell'attacco sarebbe meglio mm, Secondo me gli do una craniata a uno a ciascuno eh, E eh, Comunque non mi... si chiamano Goomba, Origami o robe del si genere, solo Goomba Origoomba. No, solo <ride> Goomba, esatto, però quando sono in fila uno dietro l'altro puoi saltare in, in testa a tutti, wow Inoltre, dato che hai azzeccato la formazione, la potenza del tuo attacco aumenta wow. di 1,5 Ah, già che ci penso Hai già parlato dei comandi azione, vero? Se premi A quando attraere il suo nemico, il salto farà più danno Wow, come se non l'ho mai usato in, in, in nessun altro Paper Mario. Vai, premi A quando... vai. Mm, turno di Mario, turno vai. Di Mafio. È davvero stressante con i, con i tutorial questo gioco, in effetti. Cool. E vai, con un allineamento perfetto, il salto non una bella soddisfazione, è vero. Sì. Se riesci a seguire come multiple, sconfiggere i nemici in battaglia molto più rapidamente. Sai una no cosa, io tolgo questa funzione perché mi sta dando... Oddio, a comando, cos'è l'ondata? Ah, ah un'altra ondata di soldati origami. Come la oh, ok. Lasciata? Ora, ora uh, va bene. La, la rimetto. Sappiamo se ci sentiamo. Comunque, se, se forse se, se, no, se stavolta sono disposti in modo diverso, non ti pare? In un modo in un, in un modo um, particolare, secondo me potrei anche farci un salto sopra di questi. Dobbiamo disporli in un certo altro modo. Invece, quindi, per ricordarti, una cosa devi fare. Nel ehm. senso, cosa intendevi? In un, in un certo modo io riuscirei comunque a fargli andare Lascia stare, uh, in modo da, da saltare su di loro E sarebbe beh, pure possibile complimenti Mario sei davvero un professionista oh wow, Sto grazie Ora puoi usare un'arma che possa spiegare sp cercare tutti questi bombai oh, in un colpo solo. colpo solo Eminem proprio leva Sì giusto ora che le ha disposito così vicini questi nemici non hanno uno scampo e ora non è una buona notizia per te, ci sono i comandi azioni per il martello oh, oh, chi Non avevo mai detto? visto quella stellina che è apparsa Quando carica la martellata, a un certo punto vedrai una specie di esplosione alle tue spalle Premi A, quando è il massimo dell'intensità. intensità Dai, fai una prova Vai Sì Turno di Mario Oh! Ora -bon. E quando è che è finito il turno di consiglia di parlare? Non è consiglia Lo so La chiamo no, così perché è fastidiosa come lei <ride> Quello come la vede male con Mario ah, Basta guarda, Ti guarda <ride> stai zitto Ah che scena emozionante Hai spiaccicato tutti e quattro i goomba Con una sola martellata Ma già che siamo in tema vorrei parlare di un ultimo importantissimo comando d'azione Quello di chiudere la bocca Quando Cosa il turno dei tu soldati premi appena Prima che il loro attacco ti colpisca per ridurre i danni subiti Come nei precedenti Mario Mettici la tutta Mario, allinea i nemici e spazzali via. Usando i comandi, azione. Cioè, a. Perché ehm... non hai fatto attaccare i nemici allora? <ride> boh. I don't know, bro. Invece di parlai con una scema, eh, ci dà pure i confetti. Wow, sistemare quei tipi ha fatto tenere un mucchio di coreandoli. Comunque, a quanto pare non c'è neanche l'esperienza. Almeno così. E questo non mi piace. Vabbè, non sì. solo ci sbatteremo dei nemici, ma anche fare scorta di coreandoli in modo spettacolare, tra l'altro. Ci sbarazzeremo dei nemici. Sì. Comunque come avranno fatto quei soldati a origami ad arrivare fin qui? Oh non lo so camminando come noi <ride> Secondo te vanno in giro con il solo scopo di combinare guai? ho un brutto presentimento? Non li Io no Ok basta non li raccogliere più adesso e Ah è vero invece ce li ho già sì, Potevo raccoglierli dopo Ancora ancora No, Si posizionano da soli Oddio li ho presi tutti insieme mm -hmm. Satisfying isn't it? Oh no Combattiamo tutti comunque Comunque uh, salteremo, cioè tutti, facciamo però... adesso una battaglia che è così senza tutorial Ah ovviamente se colpite i nemici prima della battaglia li farete del danno Guarda si mettono tutti in riga, perché? Ah! No no i origami sono sparsi tut tutta l'arena Mo Oh difficile, non c'è modo di metterli in ordine con una sola mossa Finiremo accartocciati prima ancora che la nostra avventura inizi davvero Che cattiveria? veramente no sono dei Kumba. Mossa e anello 2, oh allora no No, oh, aspetta, non siamo ancora spacciati, hai visto quel per due sotto mosse anello? Sembra che tu abbia di sui due mosse per muoverli anelli in un turno solo Basta <ride> Sta guardando malissimo per la bolla dell'anel <ride> Perché Mario è così incacchiato? Ok, ma, okay, ma due mosse, con due mosse allora cambia tutto, almeno le battaglie in cui... Ok, okay eh, allora siamo a disposizione. salvi, Aspettiamo un secondo Potresti cominciare con un anello e poi... Mm, mm, mm, e poi quell'altro Lascio a te il compito, ok? Vai, uccidili male <ride> Bene, allora a sto punto. Allora, Vai, sposta quelle là cioè Se riesco a capire come, si fun, fun, come funziona. Ok, okay. perfetto. Se avrei pu pure potuto fare okay, la. Salta robana. prima che, prima che le, Olivia esca per vedere un altro tutorial. <ride> sbonk, Sponk, ancora con la, il Perfetto, Kusua. perfetto. Comunque non le sbaglio in mezzo, secondo me sono troppo facili. Vittoria, eh, solo soldi, eh. Basta un buon tempismo ed è facile. Secondo me con i soldi che si comprano le badge non si trovano in giro. Ok, la prima battaglia. Quindi... La prima battaglia in cui consiglia non. non cioè. Olivia non parlerà più. <ride> allora sarà quella che taglieremo. Ah, a proposito, poi, questi alberi qui sono senzienti, colpiscilo. Sì, può parlare però lasciamo stare. Tranquillamente lo colpisce e non ti dice niente. Però mai sia ti siedi su, su fusto là, come mm, si chiama? Questa forse la taglieremo questa. Vediamo. Se non ci sono nuovi nemici. Okay, oh, questa, oh, oddio. Ok, qua mm. di, dirà di nuovo rube. Mettili in riga. Oh wow. Ok, sposta quello lì, falli un salto, poi usa il martello. Easy. Ah, è vero, non abbiamo visto nessuno. Ah. Sono... Ah, ma non sono un po' troppi soldati origami? No, non lo sono. Non riusciremo mai a colpire tutti con un solo attacco. È davvero la fine. Chi voleva uccidere questa manzana? Un la seconda esclude qui. Beh, Mario, è stato un onore combattere l'autofego. Combattere l'autofego. Non, non è stato con te. <ride> oh, guarda, hai due mosse. Wow. Allora, alla prossima battaglia, se sì, non parla... Se non parla... Attacchi per turno. Se non parla consiglia nella prossima battaglia... Uh, io... Io sbaglio i... No, sbaglio i... I comandi te dei Goomba. Nah. Sì. sì. subito, però selezionare il primo attacco. Invece io io ci provo, aspetta. Non riesco. Mamma aiuto. Non riesco a trovare il comandazione. Dov'è? Torno di Mario. E ancora col tutorial. Ah. Perfetto. Come se ancora non avessi capito come saltare sui nemici, giusto. E vai, lo sapevo, abbiamo ancora una mossa a disposizione. Vai Mario, sotto con il secondo attacco. Martello. Martellello. <ride> Posso cambiare pure il coso, quindi non è automatico. Sponk. Comunque gli facciamo pure un sacco di danni. Una cosa molto oh, bella. Con due azioni sei praticamente inarrestabile in, in Scusate, devi leggere. Sono i nemici per bene con multipli attacchi in un solo turno puoi fare fuori un sacco di nemici. Guarda come la guarda male, può dire. Zitto. Controlla sempre quante mosse hai a disposizione prima di scegliere i tuoi attacchi. Si copri un occhio però è felice. No. <ride> Yay! Comunque una cosa molto bella è che. non ci sono più gli sticker o le carte quindi gli attacchi sono infiniti. Quindi Solo speriamo che... che ci sia qualche nuova difficoltà nelle battaglie. Sì, però non c'è niente che, che mi, può, mi, mi obbliga di fare tutte queste battaglie. Beh, i coriandoli più o meno. Ma i coriandoli ce li posso prendere infiniti agli altri. Ok, devi saltare nel mare. Aspetta però voglio completare qui. Qui, quello, probabilmente in ogni casa c'è un tesoro. Prova a colpire quest'albero, mi sembra troppo sospetto che sia in mezzo alla strada No, ok Uh, eh. corriandoli Ehm, uh, ignora Se non è importante Probs, lo Allora. Uh, fungo. Uh, fungo Oh, hey. stiamo facendo in ordine, perfetto ne abbiamo due Speriamo su Speriamo di continuare così almeno E okay, ora jump into the sea O meglio il lago Esamina Vai Ehi, hey, quella la sorgente che abbiamo visto prima che strano, basta avvicinarsi e ci si sente subito più calmi, non trovi... No. No. Assolutamente. Non sono mai calmo con te davanti. Di solito non lo farei, ma che non diresti di gettare qualcosa nell'acqua? Mm. Io direi di yittare questo seme. Yitt. Blum. Wow. Ah. È diventata una palla un da basket adesso. Che di pure il resto. Se... Dai, ah. raccogli questo... Ah. Raccogli la palla da basket, in miniatura. Perfetto, dei hit nono fusto, Perfetto, ora lanciaci anche il resto. Uh, cosa? Ho sentito, hai sentito? Mi sa che era il pianto di nonofusto. What? Quando abbiamo parlato faceva uh, dell'aria fragile, ma quel. Uh, era tutt'altro che fragile. Che è, è morto? Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh no. Credi che stia bene? Sì, sta benissimo. Noi abbiamo <ride> cose da fare. Sì, lanciaci tutto. E hey, hit. <ride> no, la musica di tensione che buttiamo le roba nel mare Comunque mi sa che, praticamente, il salto e il martello saranno infiniti Invece il, il resto, come Il resto è delle cose, tipo il fiore, oppure Usalo per lanciare pari di fuoco i nemici messi in fila, ok Il fiore, sì, più quelli più sono, per... non sono infiniti, no, ovviamente per... E anche il fungo non sarà infinito Perché posso buttare il, il seme nel mare? Non lo so, ma sicuramente non succede nulla Il fungo l'abbiamo già visto, quindi non leggo niente Ok, prendilo un attimo, voglio vedere che succede se bu butto il seme nel maio Se non succede nulla, beh Sono sicuro, non sicuro si che vada, vada bene, bene ok uh, Ora, boh, andiamo dal nonno fusto ah, certo, è l'unica cosa che possiamo Tagliamo, fare Tagliamo però Ci vediamo a nonno fusto Un'emergenza, presto, presto Sono preoccupato, intanto salva Che non voglio dire un quei tutorial là no. <ride> Basta <ride> Io intanto sento l'audio eh, ah. ci sono arrivato ormai Ah, avevo detto che i confetti avrebbero aiutato. Oh mamma! Quindi oh, non fosse era una pa era parte integrante del mondo. non posso guardare. Sì, una parte integrante del mondo, fa parte dell'universo. Eh, poverino, hanno detto pro, ma sembra il lavoro di un falegname andato male. Beh, non penso che un falegname ci metta delle aste di, le di ferro al posto Mm -hmm. i tipacci che non avevo mai visto sono arrivati hanno ridotto così il povero nonfusto. fusto Grrr. si meritano una bella potatura mm -hmm. nonno fusto riesci a, a sentirci? Sì, viene una strappata da fare prima era informissima ora mi sembra ridotto male oh mario mi è venuta un'idea osserva da vicino nonno fusto ti sembra qualcosa di simile a quelli strappi strambi no è proprio quello no mi dispiace non è quello magari riusciamo ad aggiustarlo prova a premere mm. Per fare un ronchetto infelicita vai, lancia gli li Tutti i da, Veloce, veloce. Basta. E ora provi. Cosa? Sei caduto e sei morto. Ok, gli Tutto il resto, basta. Ah, gli ho pure ripristinato la faccia. Ok, cosa è successo? Mi è sembrato qualche gaglioffo. Mi stesse tormentando di nuovo. Me lo sono sognato off Ah, cavoli, mi sa so che è stato solo una mente la mia mente che mi tira brutti scherzi. No fusto è tornato! Vediamo un po', Buffy ci sono folte sopracciglia. Ci sono pure loro. È eh, proprio il nono fusto, ragazzi. No dai, davvero. Oh grazie, voglio dire ancora l'ombra di se stesso, ma resta pure. Sempre il rispettato anziano del nostro bosco. Beh certo è migliorato molto, ma non ha ancora reparato tutta la sua energia pare. Or is ovvio. it? Dove lo devo mettere quel coso? No, non lo so Se uh, posso mandare no, no. un fusto quel seme liscio Ah ok va bene Non ci interessa Parla Oh è qualcosa per me? Hey Take this oh. <coughs> Sta funzionando come ti senti? Sto per morire Sta succedendo qualcosa guardate No Ti prego Um, beh, Questa parte si è mutata solo la parte lì del, dell'interruzione Ok questo non lo leggeremo Mi dispiace ma no, io non faccio sta cosa Cioè non hanno pagato un cantante hanno stato fatto bam bam bam bam bam bam bam bam bam Se volete cantarlo cantatelo voi io non voglio è morto, no? Sì, è morto. Uh. Wow, questo non me l'aspettavo. Neanche io. No, no, no, è davvero un aspetto florido. Sono così felice per te. E poi, ora sì che si ragiona. È bastato quel sempre per avviarmi la corteccia e farmi libornire la clorofi clorofilla nelle foglie. Sono di nuovo giovane. Yay. Non vedo il motivo di trattenermi oltre. Se non per farci un balletto tutti assieme ti prego no ragazzi potreste dal nostro eroe che è baffone e la sua piccola amica perché è venuto si ah, okay. subito alle ordine affermativo di corsa bene ora possiamo... fantastico ora possiamo riprendere il cammino per il castello di Peach uh, non intendevo quello però ok andiamo Mario abbiamo ancora... devo ancora salvare quel tuo fratello verde ci sarà mai qualcuno che chiamerà Luigi mm. al primo colpo a presto non lo fusto sono davvero contento di averti potuto aiutare tu non hai fatto niente Uccidilo! <ride> Dai confetti tagliavo. è inutile! T uccidilo, taglialo! <ride> no! Taglialo a terra, fallo diventare di entrare, quel tronchetto, Penetra. Ciao. No. Okay, ok, abbiamo salvato ora.. Uh, un attimo, cosa dobbiamo fare qui? Vabbè, mm. lo vedremo nella prossima parte perché ora non, non quindi, capisco. quindi nella prossima quindi... parte di Super P di Paper Mario di Origami King continueremo l'avventura verso il castello di Peach.